Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi cerchiamo di eh, configurare al meglio il force feedback eh, del vostro volante per R-Factor 2. Me l'avete chiesto in tantissime a gran voce e quindi oggi dopo un bel po' di ricerche e mh, diciamo <ride> nella, eh, aver battagliato per creare un'applicazione tale da eh, darvi modo di evitare il clipping, oggi sono veramente contento di poter fare questo video. Allora Prima di iniziare qualsiasi cosa dovete andare a scaricarvi il programma Simab che è questo qui, adesso chiudiamo questa finestra, eccolo qua, questo qui dove ci sono tutti questi bei giochini che eh, trovate vi lascio il link in descrizione andate a scaricare eh, questo, questa bella applicazione per l'installazione non c'è nulla di complicato e per farlo funzionare ho anche fatto un video dedicato in merito quindi vi invito assolutamente ad, ad andare a guardarlo è un'applicazione che vi dà la possibilità di avere tantissime informazioni sul vostro cellulare o su un monitor secondario su un tablet quello che è eh, comunque trovate le specifiche appunto nel mio video cosa ho fatto per voi ho creato una mini dash dashboard in overlay eh, da appunto eh, mettere su factor 2 solamente per appunto configurare questo eh, nostro force feedback quindi avete un secondo link nella descrizione lo scaricate e dopo aver scaricato ed installato simab senza avviarlo andate direttamente eh, sulla cartella di simab eccolo qua quindi fate tasto destro, fammi vedere dove si trova il programma, andate qui in dash template e dopo aver scompattato ovviamente il file che vi ho eh, fatto scaricare, lo installate qui dentro, si chiama Fab e vi ritrovate questo appunto dentro dash template. Fatto ciò, avviate Simab, andate su dash studio, quindi normalmente di default vi dà questa eh, dashboard, andate su schermata overlay, e vi dovreste ritrovare qua dentro fab basta fare nuovo modello e come vedete e sto lavorando con un solo monitor l'ho fatto apposta ragazzi perché non tutti hanno un triple screen e ve l'andate a posizionare dove volete ad esempio qui e fate togliete la spunta da nascondi quando non sei in gioco e stop modifiche e quindi a questo punto qui lo riducete ad icona ed eccola qua quindi questa astina praticamente è configurata per il force feedback di rfactor 2 e funziona eh, come plugin a 64 bit. Perché? Perché i plugin vecchi, di, diciamo, per monitorare i force feedback, force feedback con l'avvento del DX11 non funzionano più e non li hanno rinnovati quindi ho dovuto trovare uno stratagemma per farvi avere questa informazione sul fo vostro force feedback. Una cosa importante da controllare assolutamente è nella cartella di rfactor 2, quindi io ho vado su Steam App Common R Factor 2 su Bin 64 e Plugin devo andare a controllare di avere questo RF2 Pedal Overlay Plugin X64 lo metto insieme all'overlay che vi ho fatto scaricare così se eventualmente non ci dovesse essere basta prenderlo e incopiarlo qui quindi sotto Steam Steam App Common R Factor 2 Bin 64 Plugin è importante perché questo fa diciamo l'overlay dei pedali è importante fatto questo quindi vi ripeto vado a scaricare Simab vado a scaricare eh, il file che vi ho fatto scaricare avvio Simab ve lo rifaccio così avvio Simab diciamo che siamo qua vado su dash studio mi ritrovo qua su dashboard vado su schermato per lei e faccio nuovo modello quindi questo lo porto dove mi pare tolgo la spunta da nascondi quando non giochi stop modifiche d'accordo? e perché possa funzionare, devo andare a controllare se ho installato per bene il plugin, quindi steam up common, rfactor 2 bin 64 plugins e mi ritrovo qui, rfactor 2 pedal overlay plugin, va bene? lo faccio due volte così almeno siamo sicuri che è fatto bene, fatto ciò devo prima di arrivare a avviare rfactor 2 devo andare a Sistemare le forze, quindi metto così, le forze del mio volante. Allora, io ho messo tutto al 100%, perché molti, ci sono due diciamo, pensieri per quanto riguarda l'insieme delle forze, ce ne sono che dicono che non bisogna superare il 70%, altri 75-80%, io eh, essendomi consultato con Vincenzo Nixos eh, che, fa, che si occupa tanto di force feedback eh, mi sono reso conto che eh, non ha tutti i torti dicendo che bisogna mettere al 100% perché non bisogna castrare la forza eh, del proprio volante e dire guarda eh, dammi tutta la capacità che hai e quindi al 100% perché altrimenti vai in clipping a partire da la limitazione che avete messo voi quindi se mettete 70 per cento al 71 andrà in clipping ovviamente o comunque andrà a ridurre a, ad autocastrarsi per le forze che domandate e quindi si sentiranno i, i volanti mosci quindi si mette il 100% e poi si va per evitare il clipping a effettuare delle modifiche proprio nel gioco e che vi andrò a spiegare altri due parametri che sono importanti sono sicuramente la questi due quindi la forza della molla e dell'ammortizzatore adesso in francese non so come sarà scritto in italiano anche qui ci sono due filosofie di pensiero, una dice al 100% e una dice al 0%. Perché 0%? Perché dicono che, alcuni dicono che è un artificio, un artificio che viene a snaturare quello che è l'effettiva diciamo, sensazione e realtà di quello che dovrebbe essere un force feedback. Altri invece dicono che invece lo migliora. Quindi qua io vi dico ragazzi fate i vostri test e quello che vi, vi aggrada di più lo, lo tenete, io l'ho messo al 100% perché mh, non ho un motivo particolare, perché non mi sono messo né a testare al 50, 70 o allo 0, è sempre stato così e con le impostazioni che ho credo di avere un force feedback che mi soddisfi abbastanza. Fatta questa premessa è anche importante parlare dei, dei gradi di, di rotazione del volante perché ho sentito che alcuni avevano un po' di difficoltà nel comprendere che cosa sono, i gradi di rotazione del volante sono praticamente la velocità con la quale ad un certo valore facciamo girare le ruote nel simulatore per essere diciamo, più specifico. Più i gradi di rotazione sono bassi e più quando girerò il mio volante fisicamente le ruote gireranno rapidamente, d'accordo? Quindi più è basso e più ci avviciniamo a una levetta stick di un gamepad e questo non lo vogliamo. È ovvio che questo eh, diciamo, valore deve essere direttamente collegato alla tipologia di auto che stiamo per utilizzare. Vi spiego meglio, se sto guidando una Formula 1 avrò bisogno di uno sterzo più immediato, cioè ci sono delle, delle sterzate più eh, diciamo, dirette, secche, e non ho la necessità di andare a fare girare il mio volante come se stessi facendo diciamo, una manovra. Devo avere diciamo, una sterzata diretta. Se invece sono diciamo, delle GT o un'altra categoria di macchina meno potente, ovviamente questo valore andrò sicuramente ad aumentarlo, a metterlo a 900, a 1080 quello che è. Perché? Perché ho bisogno comunque di una sterzata più dolce, meno immediata, proprio per la struttura fisica del, della, della nostra auto. Quindi io lo lascio, lo lascio a 450 perché proprio le mie prove le ho fatte del force feedback su una Formula 1 del 91 proprio su R-Factor 2. Prima di avviare ovviamente è importantissimo per poter utilizzare questo overlay layout di eh, CMAB andare a impostare la modalità di esecuzione del vostro R-Factor in borderless o, o meglio senza bordi oppure in finestra. Io l'ho messo senza bordi e a questo punto andiamo a fare subito ad eseguire il gioco. Ok, siamo sul menu principale di Refactor 2, come vedete c'è sempre l'asticella qui a sinistra dove l'avevo posizionata eh, presente, questo è molto importante. Prima di entrare sul gioco è bene fare comunque un giro per vedere appunto... Quelle che sono le cose importanti da controllare. Prima, di co prima cosa andiamo sul plugin e andiamo a vedere se è abilitato il nostro R-Factor 2 Pedal Overlay plugin in 64 bit. Se non fosse il caso, allora vuol dire che non avete fatto l'installazione del plugin e soprattutto se è attivo. In questo caso è attivo, quindi nessun problema. Andiamo poi sui controlli anche per capire come funziona un pochettino. Allora, per chi si, si ponesse la, la domanda sensibilità sterzo digitale, che vedete qui a 20%, questo qui è un valore che a noi non interessa perché è esclusivamente dedicato a chi gioca con il gamepad quindi non ci interessa sensibilità alla velocità guarda avanti deviazione amplificata movimento testa eccetera eccetera queste sono impostazioni eh, prettamente personali sta a voi decidere eh, la sensibilità in base al, um, alla velocità se volete che guardi avanti eh, o che ci sia una deviazione amplificata eh, durante la sterzata quello che è o anche il movimento della testa questo sta a voi o se la testa deve vibrare questo è un qualcosa che deve che vi riguarda assolutamente perché è molto personale ovviamente sulla destra sono le impostazioni che ci interessano quindi tipo di force feedback volante force feedback specifico vettura e impostata 1 1.00 però non tenete conto di questo ragazzi vi dico solo perché ho modificato proprio per farvi capire a quelle impostazioni sono arrivato e il perché filtro attenuazione force feedback 4 rotazione del volante è quello di, di default che ho impostato nel profiler di Trustmaster ovviamente questa impostazione, ho dimenticato di dirlo, però eh, sono dei valori generici che devono essere adattati in base alla periferica che avete perché ma magari questo force feedback specifico vettura 1.00 va benissimo per il mio 3300, ma magari sarà più alto per un TX, più basso per un, che ne so, un Fanatec e via dicendo. Quindi io vi do in linea di massica, massima a cosa servono e come bisogna regolarsi per poter trovare la giusta impostazione. Quindi questa è un'altra un premessa che era da fare. I gradi di rotazione vi ho spiegato, veicolo setting questo lo lasciate spuntato e poi la forza torcente minima questo è il valore molto importante per andare a, a guadagnare quelli che sono diciamo quelle eh, sensazioni minime che si hanno quando il volante diciamo non è sotto sforzo. Nello specifico la forza minima torcente eh, è quella che ad esempio quando siete su un rettifilo eh, se la impostate a zero probabilmente ci sono delle forze che vanno in anti-clipping chiamiamolo così cioè eh, non vanno oltre la forza ma vanno, non sono diciamo elaborate dal vostro volante perché sono troppo piccole quindi questa forza torcente minima vi dà la possibilità di andare a avere queste sensazioni eh, anche piccole di tutte quelle piccole asperità tutti quei piccoli movimenti che vengono diciamo ad aumentare appunto la sensibilità al force feedback e questa qui eh, si diciamo si imposta in un modo particolare quindi fatto questa premessa di cosa sono le impostazioni andiamo direttamente in gara quindi siamo al menu di gara di Refactor 2, quindi cosa andiamo a fare? Andiamo su settaggi, controlli e come vedete qui è impostato esattamente come abbiamo messo nel menu delle opzioni. I gradi di rotazione sono i 4,50, io questo qui è veicolo settaggio, setting, in pratica con questa spunta io lascio decidere ad Refactor 2 come impostare i gradi di rotazione. Se vedo che non mi piacciono, non mi trovo, posso togliere la spunta e andare a modificarlo manualmente, d'accordo? L'effetto sarà immediato nel senso che più abbasso questo valore più sentirò andare al diciamo, limite il mio volante e quindi avere una sterzata più rapida più aumenterò i gradi e più dovrò fare dei giri per arrivare al massimo appunto dei gradi di rotazione del mio volante. Io lascerei su 450 perché mi sono trovato abbastanza bene e quindi comunque questo fa parte eh, del settaggio in generale ed è importante comunque avere un grado di rotazione diciamo settato abbastanza bene perché altrimenti eh, non si riesce diciamo a sfruttare il proprio volante come si dovrebbe in pratica ragazzi se lo abbassate troppo e state usando un volante come se fosse un gamepad e non va bene nel caso specifico 450 gradi di rotazione sono pochissimi cioè bisogna veramente aumentare però come vi dicevo in base alla macchina che utilizzate quindi una formula servono, non servono tanti gradi di rotazione detto ciò io rimetto il settaggio a quant'era? a 8 e lo, il force feedback specifico lo lascio a 1 allora Partiamo dalla forza torcente minima, in questo caso è all'8%, cioè io sto dicendo a R-Factor 2 eh, impostami l'8% della capacità del mio volante eh, anche quando diciamo non ci sono grandi cose che succedono in pista. Cosa importante prima di andare a testare è centrare fisicamente il vostro volante, è importante, lo centrate perfettamente, fate gara, lasciate... Che si accende il motore e se il volante si muove da solo vuol dire che non va bene e che cosa vuol dire? vuol dire che bisogna dare ad abbassare questo valore quindi lo abbassiamo di due punti, ricentriamo fisicamente il volante rifacciamo gara e vedete che già con, si muove un po' di meno però vuol dire che non va bene, quindi che facciamo? torniamo ancora indietro e andiamo ad abbassare di due punti ricentriamo fisicamente il nostro volante, facciamo gara e se non succede nulla allora possiamo tentare di mettere un altro punto in più anzi mezzo punto facciamo di nuovo gara non si muove ora io vi, vi invito a muovere un pochettino lo sterzo di poco e a lasciarlo come vedete si muove però siccome se noi lo, tiamo, lo teniamo fermo e lo rimettiamo centrale quel mezzo punto gli dà fastidio, quindi torniamo indietro e mettiamo 4, in ogni caso l'avevo testato, 4 è praticamente quello perfetto, eccolo qua, poi ovviamente se lo muovo c'è un minimo di movimento e poi si ferma, quindi va bene. Fatto questo, quindi la forza minima torcente che ho bisogno eh, dal mio T300 è del 4%, o 4,5%, 4% sì quindi già so che quando andrò a girare avrò una forza minima ora vi invito a guardare la in basso a sinistra ecco qua che inizia a muoversi sapendo che quando è al minimo vuol dire che il valore è eh, tra 0, 2, 3, 4 quello che è e quando va riempie tutta la barra questa a sinistra in rosso vuol dire che sto andando in clipping quindi il mio test sarà quello di fare eh, un giro cercando di stressare al massimo il mio force feedback Per vedere se queste impostazioni attuali vanno bene Vedete che c'è stato già un pelino di clipping Ho ancora e non sto diciamo facendo cavolate E soprattutto quando ci sono spostamenti di carico Ancora clipping, si è visto Ancora Quindi già di base non va bene Perché non è che sto stressando la macchina Sto facendo tipo come se stessi scaldando le gomme Quindi dove posso intervenire? Sicuramente sul force feedback specifico vettura Quindi dovrei scendere magari di 0.10 proprio, proprio sul force feedback specifico della vettura Riproviamo, vado in gara Esco dai box e Rifaccio lo stesso test Diciamo cerco di fare un po' il pazzo con questa macchina Quindi vedete già entro un pelino più forte E guardate niente clipping Si ferma al 90% probabilmente Poi posso anche andare a sbattere sul muro Vedete diciamo in situazioni hard In situazioni difficili C'è un po' di clipping Però come vi dicevo nel, nel, nel video precedente mh, Alcune volte avere del clipping non è che è, è, è importante perché ci sono delle situazioni che stiamo creando Che non è che sono la normalità Di quando si guida Vedete Però c'è ancora Qualche punta di clipping Che arriva Che potremmo tecnicamente andare a ridurre Vedete quindi tecnicamente potrei andare a togliere qualche punticino mettiamo 0.87 andiamo a sbattere tenendo d'occhio sempre quello che succede in quella colonnina a sinistra mi sembra che in situazioni estreme ci sono delle piccole punte di clipping ma mi sembra che sia del tutto accettabile quindi questo potrebbe essere già la eh, diciamo l'impostazione eh, ottimale per quanto mi riguarda è ovvio che però eh, potrei anche andare a giocare sul filtro attenzione del force feedback mettendo zero filtri per avere diciamo un force feedback grezzo così e andare a vedere la differenza io vi consiglio assolutamente di tenerlo quel filtro perché si sente una differenza diciamo come di peso è meno dettagliato però vediamo se gli effetti sortiti sono diversi vedete il clipping c'è comunque eh. E questo non è, diciamo, estremo Quindi, per me, dovrebbe rimanere a 4 Si può anche aumentare Poi sta a voi vedere, a giudicare Quindi lo lascio a 4 0.87% per me va benissimo, quindi questo è diciamo il modo in cui si deve regolare e come ci si rende conto se si va in clipping o meno. Questo force feedback ovviamente eh, viene influenzato, cioè il clipping o meno, viene influenzato anche da quelle due forze che vi dicevo ad inizio video, cioè stiamo parlando di queste qua, queste due, eh, probabilmente potremmo fare anche un test, le mettiamo a zero, e andiamo a testare di nuovo bene ragazzi allora ho abbassato le due forze eh, come abbiamo visto eh, lascio le stesse impostazioni e ve lo dico subito se noto qualche differenza allora si è stabilizzato quindi vuol dire che il 4% è sempre quello che ci interessa allora E qua ragazzi guardate subito Allora effettivamente si sente un pelino di dettaglio in più Devo essere onesto Cioè si sente quando la gomma sta Come se dovesse perdere aderenza Però vediamo il comportamento del force feedback Con quelle due forze lì Quindi qualche punta di clipping eh. Però si sente Come se ci fosse un vuoto nel volante Quindi probabilmente bisognerebbe Andare a Ad uh, mettere qualche punta di forza in più Ad esempio un 50% Perché si sente come, come se fosse un po' vuoto Una specie di zona morta nel force feedback Quindi tutta quella Diciamo snaturalezza del force feedback Non sono assolutamente d'accordo E ho notato che c'è Più clipping senza forze Che con quelle forze lì Quindi a voi anche ragazzi ad andare a fare dei test perché no lasciatemi un commento di quelli che sono i vostri risultati le vostre sensazioni eh, in merito a queste modifiche io concludo il video qui se il video vi è piaciuto ragazzi non esitate a lasciare un commento un like eh, noi ci vediamo prestissimo perché ho in mente di fare un video ben specifico anche per quanto ricorda il, il feed all view perché diciamo che se impostato come si deve può portare vantaggi se è impostato come non si deve eh, contrariamente a quello che si possa pensare eh, può ehm, veramente cambiare il vostro modo di guidare eh, nella speranza che questo video vi sia piaciuto io vi ringrazio per avermi nuovamente seguito se avete dubbi perplessità qualcosa che non avete capito non esitate a lasciare un commento non esitate a lasciare un commento anche se ho detto qualcosa che non va o ci sono delle imperfezioni eh, in questo video. Eh, lasciatemi anche i vostri consigli, le vostre esperienze, le, i test che avete fatto, perché anch'io sono un giocatore come voi, quindi sono qui, ho sede di apprendere come voi. Quindi ci vediamo prestissimo, ricordatevi se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, ed attivate la campanellina per essere notificati ogni qualvolta pubblico un video. Noi ci vediamo prestissimo, da Fabris è tutto, ciao!